Ciao a tutti ragazzi, io sono Marco007 e benvenuti negli extra di Super Mario Galaxy. Sapete quando gli youtuber dicono questo video non lo volevo fare? Beh. Oh, di nuovo qui, immagino che avresti fatto il ritorno. Guarda i tuoi piedi. Ci mancano 18 stelle a qualcosa. Questo numero indica l'energia delle super stelle necessaria per arrivare in un altro mondo. Un altro mondo che tu ci riesca o meno potrei... In ogni caso scoprire qualcosa di te uh, Non ho mai capito cosa intende dire su scoprire qualcosa di te Però va bene Allora, in questo video non lo, non lo volevo fare Lo capirete dal, dalla durata Praticamente dovremo um, finire tutte le comete burlone viola Che abbiamo scoperto e sbloccato è, è, nello scorso episodio le comete burlone viola sono uh, quello che vedrete tra poco. Arriva la cometa viola nella galassia uovo, cioè la prima galassia. Ne dobbiamo raccogliere 18 di nuovo di stelle, ma non sono tutte. Arriva la cometa viola. Comete vi monete viola nel nell'ovocosmo. cosmo. Praticamente sono le, le monete viola che abbiamo preso per sbloccare... La, la stella rossa Il power up yes. E basta è praticamente questo uh, Le odio perché Molte sono davvero molto lunghe Molto difficili yeah. <ride> E è per questo che non volevo fare una respira al 100% Solo che uh, Mi son detto Dai non è tanto complicato sì, è molto complicato ma non, non è così tanto da arrendersi e quindi l'ho fatto solo che ci ho messo più o meno due settimane um, infatti la maggior parte delle delle cose delle stelle le prendo in giorni diversi quindi sono pure tagliati gli spezzoni allora, eh, per aggiungere un po' di commentari, praticamente qui eh, ci sono due diversi ehm, due diverse modalità per le missioni ehm, della comet de delle, uh, delle comete viola. Allora, praticamente c'è cioè, quella senza tempo, eh, cioè di esplorazione, eh, praticamente bisogna cercare 100 monete viola, senza alcun limite di tempo Quindi ci potete mettere tutto il tempo che volete L'unico problema è che ehm, sono davvero lunghe queste C'è molta esplorazione da fare E, e sono, cioè appena morite non, non si parte da un certo punto Ma si parte con, al, al punto di partenza con zero monete raccolte Uh, mentre anche, ci sono quelle a tempo, che sono secondo me meno difficili di queste, perché quelle a tempo, que quelle a tempo hanno tutte e cento le monete o più, e lo vedremo dopo cosa vuol dire, tutte e cento le monete uh, molto vicine, e bisogna prenderle in un certo modo, okay? quelli sono pure i livelli più divertenti. Non vi fate ingannare da questa galassia, è comunque um, molto difficile fare queste cose. Cioè, questa è molto facile. Invece, comunque, per godervi. Go godervi, non ho mai capito come funziona questo verbo. Per godervi questo video, facciamo così: um, meglio metterlo a 1.5 se è proprio volete vederlo, se non volete vederlo non lo guardate e invece se vi interessa una galassia in specifico non so se l'avete notato però ho messo in, uh, in, ogni, in quasi ogni video perché sto ancora facendo ma in descrizione c'è sempre una, una, una leggenda con tutte le missioni che faccio di Super Mario Galaxy, uh, gli spiriti di Smash Bros i livelli di, dei platformer e queste cose del genere quindi controllate se avete bisogno di una, una missione in specifico <ride> um, co controllate la leggenda come vedete qui uh, ce n'era solo una di, di comunità viola e questa è la cosa che mi ha dato più fastidio quando b è... vabbè non ve lo... questo è uno spoiler vabbè ehm, praticamente bisogna pagare 20, 20 astroschegge per uh, avere un'altra cometa questa parte la taglierò ogni volta Bene, abbiamo sbloccato quella per un'altra galassia Ah, e come vedete la, la galassia uovo è ora completata Ci mancava soltanto quello Infatti per completare tutte le galassie Serve eh, fare queste missioni Ora, una di quelle che ho odiato di più Galassia dolce ape Monete viola nel regno dolce ape allora, questa galassia è una di quelle che ho odiato di più perché uh, si può morire molto e, e soprattutto alla fine si può morire molto, quindi quando hai tipo 99 monete, l'ultima è, è quella più difficile da prendere e se non la prendete morite. Um, una cosa di buona qui è che non è molto difficile trovare tutte le, le monete. Eh, basta andare in, nei posti in cui si, è si, si va normalmente per fare le missioni che poi cioè, uh, in questo momento non mi va vale neanche di fare questo commentary perché ho appena finito il commentary del, del, dell'episodio finale solo che questo video è per domani quindi lo, devo, lo, lo sto registrando in anticipo per, perché i, i tempi di caricamento sono lunghi per, uno, per un video di questa stazza Vi ricordo che questo l'abbiamo sbloccato con una pianta piragna, credo. <ride> non me lo ricordo mai io. Sì, era una pianta piragna, dai. Diciamo che è una pianta piragna. <ride> Qui bisogna scendere e poi risalire. Io di solito ne manco una, però lì ho avuto fortuna e le, le ho prese tutte. Uh, comunque di queste ce n'è una che io odio particolarmente che uh, secondo me è la più difficile Ve lo dirò quando la vedremo Non vi stupirà neanche il fatto che l'ho odiata Attenzione qui, il, um, il percorso è, da, è piuttosto largo, solo che Mario è incontrollabile lì, perché eh, non è un, uh, un rettilineo, è pieno di curve. Dietro quell'albero ce n'erano due, quindi attenzione. Bene, siamo già quasi a metà. Eh, ecco, siamo a metà. Wow, siamo in più di metà! I pro progressi! Beh, ponte inutile! Che potevamo pure evitare! Il. No, non c'è nessuna ferrovia qui vicino, è soltanto il Tocci brutto, Che per qualche motivo fa il rumore di un treno Qui cambia la visuale senza che, um, che voi facciate nulla, quindi attenzione, che è, è facile cadere. E lì si, si muore se si cade. Qui invece no, quindi bisogna cadere per forza uh, per, uh, per prendere alcune monete. Uh, qui per, dovete cadere per forza sul germoglio perché è cioè un punto di riferimento utile. Non cadete sul tubo sennò poi non potete più prendere queste tre. Se ne perdete una non fa niente, basta saltare e fare delle pirouette in aria. Non potete fare i salti, i salti in lungo sul, sul miele, quindi non, eh, state sempre sull'erba, ricordatevelo. Um, qui neanche c'è un power up, non c'è nessun power up, quindi uh, no, non potete prendere l'ape per stare bene sul miele o volare. Dietro questa pila di rocce c'è solo una moneta. Uh, quel tubo non serve a molto uh, serve per arrivare qui e qui c'è un tubo di ritorno quindi non è stato molto problematico il fatto che sono andato qui ci mancano credo uh, solo le monete che stanno dall'altra parte nel, po nel posto in cui vi ho detto di che è utile buttarsi Questa è, questo è uno dei... Quelle, quelle tre sono le, le monete eh, più difficili da prendere. E' lì il posto in cui sono morto più volte. Come vedete, eh, prese questa e quell'altra sono le ultime tre monete che, che ci serviranno. Quindi perdere lì è davvero una cosa orribile. E io vado sempre in quell'ordine, quindi no, non dite eh, ma probabilmente... Cioè eh, io cioè, comunque solo qui nei prezzi 97 per arrivare lì, no, eh, vado sempre in quell'ordine. Non è neanche che vi potete buttare tanto, è l'ultima moneta, no, dovete pure andare a prendere la stella, quindi se, la, se prendete l'ultima moneta, sbloccate la stella e poi morite, eh, è una cosa orribile. Qui stavo per morire ma sono, sono riuscito a direzionare, a direzionare la caduta verso il piano. Ok, ora speriamo di non perdere l'equilibrio durante la cazzo, ma è normale che non, non lo faccio. Perché, se non avrei messo questa parte, attenti a quella fossa che una volta mi ha ucciso. E finalmente abbiamo finito la terrazza, proprio al 100% la terrazza. Più o meno, però, quella cosa la vedremo nell'extra numero 3. No, neanche l'extra numero 4. No, l'extra numero 2. Cioè, vedrete i risultati nell'extra numero 4. Ne parleremo dopo, ecco. Ecco, come vedete, ho saltato direttamente a questa parte. In cui siamo. Cometa Viola nella galassia, polvere di stelle. Questa è una di quelle a tempo. Quindi, una di quelle che mi piace. Ed è piuttosto facile, sono dei mucchi di 10 stelle. E dovete eh, prenderli. Via del tempo. Una cosa utile da sapere è che nessun mucchio di stelle è sospeso in aria. Quindi se volete prendere direttamente questo mucchio di stelle, ad esempio, potete buttarvi nel vuoto mentre si creano sotto delle piattaforme. Um, non so se le piattaforme non ancora messe uh, posizionate tipo quelle lì che sono che stanno volando nell'aria cioè nell'aria oddio nello spazio che qui non c'è aria um, quelle piattaforme non so se hanno un hitbox quindi uh, potre potreste sbattere quello che sentite qui è il tema principale della raccolta di monete viola ne ho caso un minuto ma tanto le le cioè le cioè, ho qui vicino le ultime qui e poi le ultime 10 qui nel ritorno Ricordatevi che state lì Spesso ci si può confondere con l'inizio del livello Ad esempio lì mi son, spesso mi sono buttato Ecco, lo so per rifare Ed ecco qui Ne abbiamo già fatte Tre su... Oh, non me lo ricordo non sono 18 perché ci mancano altre cose da fare nel, nel prossimo extra Galassia Megaroccia Questa me la ricordo bene Anche questa non è, non scherza Vabbè, sono tutte più, piuttosto difficili. Solo alcune sono più, un po' facili. Più facili delle altre. Allora. Eh, bisogna seguire precisamente il percorso che fanno le, le monete. Se non seguite bene il percorso... Eh, sono cavoli. Perché dovete tornare indietro e riprenderla. Ed è davvero difficile. Cercate di stare più vicino... Al, possibile al bordo così avrete tempo di recuperare qui fungo energia piuttosto inutile perché comunque uh, appena vi prendete un laser potete potete subito suicidarvi perché perderete un, un casino di monete Parlò quello che si fece fulminare da un laser in 3, 2, 1, ecco. Era un po' in ritardo il conto. Però l'ho azzeccato. Vabbè, come vedete ho preso la distanza di sicurezza, quindi uh, sono riuscito a. Distanza di sicurezza, oddio, che ok? Il Covid. Uh, sono riuscito a prendere il. Um il cioè sono riuscito a recuperare il percorso ed ecco qui non sembra difficile ma lo è che poi dopo averle fatte molte volte queste cose uh, si iniziano ad imparare a memoria e a pensare Ah, ah si sì, è vero, ora devo fare così. E diventare un meccanismo automatico come il respiro. Spero che abbiamo già finito il secondo mondo. Quindi il bagno è completo. Vedete, viola sulle rive scintillanti. In Galassia Tollo. Uh, pure questa è da esplorazione soprattutto nel mare quindi è, è odiosa comunque non è questa quella che odio di più quella di che odio di più è la uh, è una galassia di esplorazione cioè non di esplorazione a tempo <ride> Il guscio è piuttosto inutile per ora. Questa, uh, secondo me, è quella più... Facile, tra virgolette, se, se, se contiamo il numero di morti, visto che um, è quasi impossibile morire in questa galassia, a meno che non vi soffocate nel, nell'acqua. Non c'è mezzo nemico, no, non si può morire a meno che non, non siete stupidi e andate al bordo. quindi sì, il numero di morti il numero di eh, questo era più facile Ehm... Um, Cos'è successo? Ehm... Um, non so cosa mi era, mi era preso prima, cosa ho fatto con tutte quelle acrobazie strane. Non me lo ricordo neanche. Eh, non ci interessa uh, quello che dice questo L La cosa importante è... <ride> Come ha girato la testa Vabbè, uh, la cosa importante è saltargli in testa perché è, è lì che ti trova la moneta E ora iniziamo con, con le sottomarine Secondo me le più difficili perché uh, è difficile prendere qualcosa di preciso sott'acqua cioè, a meno che non ci andate proprio dritto con la traiettoria giusta, eh, è davvero difficile. Perché se, se invece ci andate eh, con una traiettoria diversa, magari non mancate o superate, girare e andarlo a prendere è, è ancora peggio. Quindi meglio allontanarsi, cercare di prendere un'altra traiettoria buona e eh, andare. ricordatevi di prendere aria wow il fungo molla prima del previsto vabbè eh, qui non è tanto un problema il fungo molla, anzi è un aiuto Um, praticamente il, il fungomolla fa in questo caso aiuta a scalare gli alberi più alti e fare questi tipi di acrobazie soltanto se siete abbastanza bravi non come me Stavo girando in tondo su, su quella moneta un casino di tempo Il Glitch della, del, della texture dell'albero lasciamo stare Abbiamo guardato dentro l'albero prima Meglio il fungo molla per queste cose Oddio Capite perché le odio? Perché comunque passa un'eternità, passate un'eternità a fare queste cose. M mentre in quelle a tempo, ve lo dice proprio il livello che ci mettete circa 3 minuti. Mentre in, in questa è morite, basta. cioè no, no, non morite, ma continuate a giocare men mentre continuate a fallire. Niente, mo, mo inizierò a perdere vita per l'aria. Per fortuna era, era proprio quello il momento in cui si inizia a perdere vita. Um, comunque sì, avevo perso un po' di monete qui, in acqua. Ho ancora lasciato quelle monete sull'albero Ora mi ricordo come è andata Non cadere nella cascata Poteva notare che la cascata era tipo acqua che si, poteva, che si poteva scalare Tipo in Minecraft Che si può usare l'acqua per fare degli, degli ascensori invece no dobbiamo fare le cascate in cui senza senza i che è semplicemente acqua su cui non si può scalare si sì, nella scosta nella cascata c'è pure una vabbè <ride> c'è pure un una moneta Come vedete solo con il fungo molla si riesce a fare queste cose ora lo vorrei perdere questo fungo molla sennò no poi inizio a perdere il controllo <coughs> scusate ehm... alla fine l'ho perso però comunque non, non ho perso il controllo per fortuna se sarebbe, quello che succe sarebbe successo praticamente quello che è successo le altre 30 volte che ho provato a fare quello una notifica da Discord. Shut up! Ok, meglio mettere silenzioso. Ok. Lo sapete che in questo punto del gioco io non sapevo ancora che si poteva modificare la visuale su uh, Mario Galaxy. Sì, è molto. È molto difficile farlo, perché. Comunque, non è. Uh, non è sempre possibile. Però, con, però non sapevo proprio che si potesse fare. Infatti, sentivo alcune critiche di Mario Galaxy e eh, non, non, si, non si può modificare la, la visuale ma veramente si può, ma non si può molto l'ho scoperto solo dopo nello stesso, in questo episodio solo che non è mica lo stesso giorno che, che si può pure notare in, ce in certi in, in, in certe volte nel numero di vite in uh, altre cose Questo però non, ha, non è l'episodio con più uh, tempo, uh, cioè, cioè tra una, una frazione del, e l'altra di episodio, non è quello che, in cui è passato più tempo. Quell'episodio è Kirby, Kirby Kirby. Star Allies, l'extra finale, in cui... Uh, io e Dainomitiz abbiamo uh, prima fatto il glitch di Kirby che credo che sia stato tolto nella, nel mio aggiornamento. E l'abbiamo registrato perché avevamo proprio paura che, che, fosse, che succedesse questo. E alla fine è successo probabilmente perché io ho controllato e non mi ha funzionato. ma non, non, non ho prove certe. E, e dopo averlo registrato l'abbiamo messo in quella parte, ma saranno passati tipo tre mesi da una da quel punto a, a, a, alla registrazione della parte soprattutto alla pubblicazione perché uh, se quando abbiamo registrato il video eravamo già, già a Jan Bastion tra parentesi spoiler <ride> eravamo già a Jan Bastion però in quel, in quel punto della linea temporale del canale avevamo solo pubblicato il secondo episodio beh ho avuto qualcosa da dire per tipo 5 minuti Bene, ci mancano solo gli ultimi tre. E sono un po' difficili da prendere, solo che si può scalare di nuovo questa montagna con il power-up della molla. Che qui ha solo reso l'esplorazione um, um, le, le, eh, più facile, quindi non, ha, non la odio in, queste, in questo livello. Non mi piace, però la, non la odio. Dai, sì. Ora mi posso lasciar cadere da quell'albero. Se prendevo il burrone, non lo so, chiudevo il canale. <ride> Dai siamo vicino Vicino alla metà Circa i 40 minuti ed è, ed è la metà Non sta andando tanto male Disse il signore che, che perderà la registrazione Tra poco Ok tra poco ce ne sarà Una ecco questa è una delle mie preferite. Comunque sì, eravamo nella cucina. Galassia Spettro. Allora, non, um, questo è il motivo per cui vi ho detto che alle volte ci sono più di 100 monete. Queste sono più di 100 monete, ma quello che dovete prendere è comunque 100 monete. Uh, infatti avete un limite di tempo di un minuto Solo che uh, non dovete prendere tutte le monete ma solo poche Non è neanche troppo difficile Basta capire i punti in cui si possono prendere più monete Tipo questa la prendete in curva perché uh, eh, ci, si possono prendere più monete Attenti a non morire Però alle volte pure cadere può aiutare perché si possono prendere più monete. Ricordatevi che eh, comunque la, la, eh, dopo lo scadere del tempo dovete comunque prendere la stella prima. È tipo. Um, sapete Super Mario 3D World, le case mistero, nelle case mistero ci sono delle piccole missioni. In cui dovete completare un minigioco tra virgolette, cioè uccidere nemici. Uh, premere i pannelli in 10 secondi. Però uh, non serve solo completarlo, ma anche prendere la stella. Bene, abbiamo completato anche la cucina. Ci mancano uh, altri tre mondi. Che però non vuol dire. Um, non vuol dire altre. Missioni, ma vuol dire altre. vediamo. <ride> 9 missioni dovrebbero essere visto che credo che il mondo 4 ne abbia tre di galassie normali. Perché vi ricordo che le galassie extra eh, ce ne sono due nei primi tre mondi e solo una nei, negli ultimi tre. E ovviamente Galaxy Extra non hanno le, le comete, come abbiamo capito durante la let's play, perché quelle erano le uniche completate al 100%. Questo è stato un parto, <ride> credo che sia la, il, la cosa più appropriata da dire, questo è stato veramente un parto da fare. Non è questa la mia preferita perché vi ricordo che la mia preferita è un'esplorazione. Cioè, non, non è un'esplorazione, è l'altra, quella a tempo. E... Mm, altro indizio. E non è nel mondo 4. Però questa, diciamo che è la mia seconda preferita, perché io la odio. Praticamente una volta l'avevo... Non avevo... Cioè, praticamente... Questo, da ora... D'ora in poi... Questo è un let's play blind. Vabbè, I commentari ovviamente lo, fa lo faccio dopo... Dopo aver completato tutti i video. Ma io non sapevo proprio cosa fare. Allora, mi sono creato un... Um, mi sono creato un file in cui... Um, facevo, in, in, facevo in anticipo quello che avrei dovuto fare durante gli episodi avevo completato questa galassia in un, in un solo tentativo. Allora ho detto, beh, dai, è facile. <ride> e poi ci ho messo 30 miliardi di tentativi eh, nel, nella registrazione effettiva. E qui avevo, rischiavo pure di perdere la registrazione. Infatti non c'è il momento in cui, in cui salvo il gioco. Perché eh, la, la, la, il video si sta corrompendo, l'audio... Eccetera eccetera Perché il mio computer è davvero molto lento è vecchio E quindi queste cose non le posso portare In Infatti mi sto per comprare un nuovo computer Un Attimo, la metà di un'ora e 40 Ah no, è 50 minuti, non 40 uh, Lì sopra ci andremo dopo perché uh, Prima prendo quelle di qui Lì c'è un punto di non ritorno Che è una cosa strana da avere qui Però vabbè Cioè del tipo che prendi quell'asta e la lancio e poi non puoi più tornare via, eh, oddio, tornai via, non puoi più tornare indietro, e non tornare indietro vuol dire se hai perso una, una stella, eh, non, non c'è cioè una stella, una moneta, non puoi eh, più riprenderla, eh, infatti ve lo dico già in anticipo perché è una cosa molto importante, prima di prendere quella stella lancio, cioè, assicuratevi di avere 82 eh, monete. No, 81 monete. Una cosa, mi è venuta un'idea, oh, oh, probabilmente all'inizio metterò una scritta in cui, scri in cui scrivo uh, questo video dura moltissimo ma non, non dovete per forza guardarlo tutto per capirci qualcosa uh, e, e dico che in descrizione ho, ho messo in, i i tag del tempo che in effetti è vero e quindi e, cioè quelli li metto in ogni video Tanto per avvisare, per ricordare questa cosa Perché lo dico durante il video? Non lo so Forse perché non ho nient'altro da fare mentre penso a queste cose Quello era pure lo scenario del boss, solo che ovviamente il boss non c'è Wow, informazioni importanti, si sì, erano 81, non 82 Oddio Ora ho fatto migliori infarti alla gente che c'aveva 81 monete e poi è andato Bene, ora visto che l'avevo già completata questa, um, uh, vado dritto lì. Basta fare un triplo salto, ma attenzione che lì ce n'è una. Sì, in effetti erano 82. Vabbè. Diciamo che avevo ragione in entrambi i casi, visto che se ne hai 81 vai direttamente. Se ne hai 82 è normale che vai. diciamo diciamo così assicuratevi di avere 81 eh, per a, prima di andare um, prima di andare con quella stella lancio perché qui ce ne sono 82 e una sta prima della stella lancio ecco <ride> ecco come a, aggiungere degli, dei particolari inutili a un, una frase può essere utile per diciamo pararti il sederino dai veloce <ride> per fortuna non potete fare niente uh, ah ok, no mi sono confuso con il livello originale um, sì, uh, qui non ci sono le palle allora <ride> come sentite pure l'audio si sta corrompendo un po' um. Tanto ce ne mancano solo due, e queste sono le più difficili da prendere. Praticamente il Capitan Todd qui vi dice: eh, Le ultime due monete sono un po' lontane. Eh, ricordati di usare un salto in lungo. Infatti fate un, fate un salto in lungo e dovreste stare bene. Ora prendo la stella e chiudo subito. E eh, eh, eh, va subito allo spezzone dopo. Ok, sono tornato dopo un piccolo taglio eh, perché eh, ho scoperto un errore nel video. Praticamente era rimasto un, un, un pezzo di un, un video passato su questa missione, ma solo su questa, quella delle monete viola del giardino ventoso. Eh, non è molto difficile, ehm, praticamente è una di quelle a tempo. Uh, non è quella che odio, perché quella che odio è una delle prossime. Non è l'ultima, non è la penultima, ma è tra poco. L'ultimo indizio. O forse no. Mm. Uh, allora, praticamente ci dovrebbe essere una specie di... Uh, ci dovrebbe essere una specie di modo più veloce per fare questo livello eh, perché eh, ogni, ogni faccia del cubo ha un tipo di eh, cioè ha una quantità di monete diversa quindi se trovate una pattern efficace eh, farete molto più veloce di quanto eh, mi sto facendo io Cioè, uh, del tipo, uh, ora ho 50 monete dopo aver, dopo aver fatto due facce, ma, uh, ma se fossi girato subito su, su questa faccia, se avessi girato sì, se avessi girato subito su questa faccia, uh, avrei avuto molte più monete. Credo che quella che abbiamo appena visitato, non prima, cioè non quella iniziale, quella dopo, la terza che abbiamo visitato, sia quella con più monete. Uh, è inut è uh, inutile prendere tutte le monete perché sono più di 100, ve l'ho già detto. Ed ecco qui. solo 19 secondi per andare dalla moneta ma cioè dalla stella non fa niente Ok, ora non, non c'è più... l'audio non è più abbassato, ora è normale, per fortuna. Allora, questa è l'esplorazione, quindi non può essere il, il mio livello preferito. Ma questo è l'ultimo indizio che vi do, proprio l'ultimissimo. Uh, non è difficile soltanto per me, molti l'hanno classificata come la più difficile quella missione. In, que in questa parte eh, la, lava, la lava, sì, certo. La, la sabbia è, è uguale alla lava perché vi uccide istantaneamente soltanto con un'animazione diversa. Um, quindi dovete stare attenti a quando state sulla, sulla sabbia quando, quando, ad esempio, vi lancia un tornado o qualcosa del genere. Credo che se fate dei salti uh, da pro riuscite a prendere queste, queste monete, ma quelle le prenderemo alla fine perché uh, come ricordate nel livello normale um, bisogna creare un castello di, di sabbia che deve rispecchiare quello che sta sotto dall'altra parte del pianeta con un pulsante. Ecco la torre attenti a questi tornadi che questi possono fare danno se li prendete da lato. Ok, ora che abbiamo 95 monete possiamo prendere le ultime 5 dalla torre che abbiamo appena creato. Non fa niente se l'orologio il, il, sta andando più veloce, um, tanto la, la torre dura molto tempo. ok ultimo indizio galassia al balocco è questa la, la, la cosa che odio di più tan tan tan tan luigi e le monete viola questo è uno di quei livelli che dopo averli fatti dopo tanto tempo inizi a ricordarti una pattern di azioni che devi fare per eh, riuscire a finirlo e io infatti ho questa pattern praticamente visto che devo tornare indietro per prendere la, la moneta stella per, cioè per, la, per prendere la stella sì <ride> um, lascio delle, delle piattaforme non attive all'inizio prendo questa parte con eh, tante monete che è molto utile più o meno a 50 monete vado qui Di cui ce ne sono tante anche qui però qui ce ne sono molto di meno e quanto odiato il tema di questo livello dopo averlo sentito la cinquantesima volta da da quella cosa ci, ci si può salvare, non è come la lava ok ce cioè ne mancano solo 10, 10 ne possiamo prendere quindi, anche senza fare quel salto in lungo 1, 2 ok vedete quelle piattaforme, quelle due? Que in quelle due ci, ci sono delle monete, però no, ho scelto di non prenderle perché uh, mi ricordavo che bisognava tornare indietro. Una la prima volta che sono riuscito a prendere 100 monete, son sono morto in questo livello perché non riuscivo a, a prendere la, la, moneta ste cioè la, uh, la stella. Ok, ultima del mondo 5. Questa è sempre di esplorazione. Ed è peggio di qualunque altra. No, non è vero, ce ne sono di peggio. Però è, questa è davvero brutta. Perché bisogna andare... Eh, ...sulle nuvole. Con il power-up dell'ape e alcuni numeri si possono saltare magari c'è una, un, una moneta sopra che ce ne sono tante che sono opzionali da usare per finire il livello ma comunque ci sono delle, delle, cioè, ci delle monete sopra Quelle astroschegge non sono... Non sono... Uh, vedete quelle le avevo pure perse. Um, quelle astroschegge non sono apparse da nulla. Sono uh, esplose... Cioè sono uscite fuori dalla bolla che ho scoppiato. Uh, uh, sulla, perché le bolle possono attraversare hitbox della palma. Quindi stando sulle foglie posso pure esplodere le bolle. E poi un altro motivo per cui io odio queste galassie eh, di esplorazione è perché eh, durano molto di più rispetto a quelle tempo cioè una a tempo sarebbe già finita a questo punto. Mentre questa, a questa non siamo, ancora, non siamo neanche a metà. Soprattutto questa che è, è la più lunga di tutte. Eh, credo proprio che uh, oltre questa non, cioè, ci siano altre tre galassie di esplorazione ancora altre e, e poi basta nient'altro nient cioè nessun'altra uh, galassia a tempo vediamo se ti ricordi sì nessuna galassia a tempo solo che una è piuttosto facile anche se è di esplorazione Questa è una delle parti più difficili perché bisogna um, decidere prima dove andare perché ci sono molte.. molte uh, monete qui. Bisogna decidere dove andare tipo Andiamo su, andiamo giù, andiamo sott'acqua. Ce ne sono alcune molto vicine all'acqua, non bisogna andare in acqua per prendere monete, però. Ce ne sono alcune vicine tipo questa e qui cado sempre nell'acqua ma tanto ogni uh, cioè ogni, ogni isolotto più o meno ha un uh, ha un um, uh, power up dell'ape fungo ape ecco qui ho scoperto che si può modificare la, la prospettiva come ho detto prima che in questo livello è pure molto utile per sapere dove si trovano delle stelle cioè delle monete Speriamo che sopra la stella della bandiera non ci sia, non ci sia niente. <ride> no, non è vero, cioè, nel senso davvero non c'è niente, però. Um, però uh, è, lì dove, è lì il punto in cui spawna la, la stella. sull'albero c'è la maggior parte delle monete oddio maggior parte ci sono molte monete e basta e quindi visto che l'albero è praticamente la, la cosa più vicina al punto di spawn questo vuol dire che possiamo prendere quelle che abbiamo lasciato uh, all'inizio del livello quindi se mancate qualcosa potete rifare il giro che poi è pure obbligatorio di fare il giro perché bisogna prendere eh, la stella nell'asta l'asta della bandiera del de, di quella torre barra faro non lo so non ho mai capito che cos'è quello Oddio, così lontano gli altri. Vedete, que questa parte è quella um, in cui si può perdere di più. Perché um, di solito si passa da quella nave, Todd, però, uh, <ride> però bisogna anche andare da un'altra parte, cioè c'è un video infatti come vedete ci sono pure delle nuvole che, che vanno direttamente alla cima dell'albero Finalmente le ultime tre, che tecnicamente deve essere solo una visto che questa vi ricordo che è quella che ho lasciato all'inizio. Ce n'è una su quella roccia lì e una su quella nuvola, cioè su in mezzo alle due nuvole. Ah. Per fortuna questa moneta si può prendere anche a nuoto normalmente, oppure come ho fatto io con un salto in lungo, senza l'ape. Vedete, ora sto usando molto di più la prospettiva. Bene, ora... Ora devo fare un bel viaggio verso lì. Però eh, l'ho tagliato questo. Ecco. Finalmente. Bene, abbiamo completato il mondo 5, ora ne mancano solo 3 del mondo 6, che sono tutte di, es di esplorazione. Il bosco autunnale, un attimo. Era del mondo 5 o del mondo 6? Ah, è del mondo 6. Ah, cioè no, è del mondo 5. E l'ultima del mondo 5 e per fortuna è una a tempo. Me l'ho completamente dimenticato questa. Questo è praticamente il percorso che... Uh, si fa con uh, il Mario cosmico. Per fortuna non è una copia esatta della Galassia Dolce Ape che quella è orribile. pure quello ti dice, hai preso 50 monete, è vero? Perché uh, in quel punto bisogna avere 50 monete. Quel, quel tizio lo dovevamo mettere pure al, alla galassia del ghiaccio, quella, quella lì. In cui bisognava avere 82 monete prima di andare su sulla uh, stella lancio. Questo, probabilmente, dice eh, in 90 monete? Almeno spero che dica così. Ed ecco qui: 48 secondi per prendere la stella. Oh no! Come c'è... Come farò? Finalmente abbiamo finito il mondo 5 Come vedete, um, la flotta... com'è che si chiama? La, la galassia razzo-flotta, vi ricordo che non è il primo mondo del mondo 6 ma è il secondo infatti non, non è in ordine la, cioè la, le missioni non sono in ordine questa non è a tempo ma è più o meno come quella della galassia mega roccia cioè eh, comunque non, non è molto lunga e, e, però bisogna stare attenti perché ogni singola cosa potrebbe, uh, uh, uh, potrebbe dare fastidio o uccidere. Persino quel laser che ora prenderò tra tre, niente. <ride> La musica non è male. Dopo non averla sentita, dopo averla sentita 50 volte. È buona. Allora, tra poco c'è una stella lancio che Ha bisogno di 99 monete. Se avete 99 monete, non siete. Oh no, non, fa, non fate! Oh no, ne ho mancata una. Che cacchio, e eh, no. Eh, basta prendere la cosa e, e ci sono tutte. Le ultime 4 stanno qui. Pure io mi sono detto la prima volta: Oh no, e, e ma che faccio? <ride> Poi ho preso la stella lancio e, e ho visto che qui c'è un'altra moneta l'hai veramente messa tutta, non tanto grazie messaggio che ho letto 30 volte dopo essere morto dopo, prima di aver visto la stella Bene, ora ne mancano solo due, sono di esplorazione. La galassia grotta sotterranea. Che è il, il, il, la prima galassia del mondo 6. Volete viola sulla nave spettrale. Questa pure ha un... Um, uno spazio molto ridotto però sono 100 e quindi sono tante e quindi è lungo neanche l'ultima è male cioè quella della galassia passo falso In questa, in questa è un po' difficile perché bisogna uh, cercare in ogni angolo della nave, visto che è, solo, è, è, è piccola la nave e ci dobbiamo mettere 100 monete, quindi hanno messo un po' nascoste, ce ne sono credo o 10 o 8 nascoste benissimo. La neve è stata... Cosa? ok, la neve. Quali neve? Ah, forse ho letto male una nave. Lo so che è una noia vedere un video del genere. <ride> Soprattutto se lo guardate interamente. Um, ma questo è perché faccio uh, l'audio in post-produzione, quindi. Il, uh, non posso dire robe tipo. Ah eccole, finalmente! non, non me lo sarei mai aspettato, perché mh, sarebbe mh, mh, in primo luogo falso. E poi. Uh, Uh, davvero strano ma uh, mi sto comprando un computer migliore che mi permette di um, di registrare l'audio mentre gioco senza crashare quindi tra poco vedrete video buoni se tutto andrà bene se non mi crasha ancora pure il nuovo computer queste non sono difficili da trovare, ma sono difficili da prendere. Non sono ancora arrivato a quelle nascoste meglio. Che credo siano 10 o forse anche più. Forse hanno 12. Eh, Se ora ne trovo una fuori da quell'area, sono 12. i v non hanno niente ah uno spettro chissà cosa diceva capitano prima di, di vedere v vabbè non lo sapremo mai e non ci interessa sinceramente Qua sto cercando furiosamente perché non riesco a trovare. Poi ho visto quell'area... Eh? Eh? Allora no, erano 13 in quell'area. Una è qui. 10 sono qui sotto. E 2 lì sotto, sotto il gradino. Finalmente, ora abbiamo altri 9 minuti per l'altra uh, cosa, l'altra missione, che fastidio quando si alza. Ecco ora ci manca soltanto quella che ho perso prima. So che sarebbe meglio prendere un po' d'aria prima. E magari non dalla bolla perché ci metto di più. <ride> L'ho pro proprio evitata la bolla, meglio non farlo. Ah ok, <ride> almeno ci sono riuscito. Finalmente. Bene, ora ci manca solo una galassia. L'ultima galassia del mondo 6 è di tutte. Perché, come vi ricordo, ci sono solo 6 mondi. Wow, reveal. Ok, taglio ed ecco qui la galassia passo falso. Um, pure questa missione delle monete viola è una uh, missione d'esplorazione, quindi non è a tempo. e Non è tanto difficile. Alcune sono nascoste piuttosto bene, ma uh, io non, è, non ci metto molto. Solo per uno che ci gioca casual non le troverebbe. E io sono un pro invece. Qui c'è stato un piccolo taglio per, um, per il fatto che no, non è che l'ho vinta subito questo. <ride> Che poi questa galassia è pure uh, zeppa di monete visto che comunque è piuttosto piccola e quindi, e quindi ci sono molte monete in spazi molto cioè, con differenza di spazio molto piccola sono molto vicine perché, perché l'ho complicata così tanto differenza di spazio molto piccola non ha senso anzi sta che ho pure sbagliato a dirlo ricordatevi fate prima la piruetta e poi buttatevi nella live non fate la piruetta per salvarvi no è quello lo fanno solo gli scemi che vogliono la vita Vi cercate di non confondervi con un salto in, in lungo al posto di un salto in alto. Comunque, um, dopo avermi, essermi, eh, non so, l'ausiliare la, che necessita il, il, il verbo vedere, quindi, diciamo, l'avermi, essermi visto, avermi, boh. Um, perché dovevo aggiungere MI, cioè MI, non dire aver visto, dopo aver visto, ecco, eh, alleluia. Oppure anche esse, oddio. Allora, dopo aver visto um, tutti, tutte le missioni mi sono accorto che praticamente quelli di esplorazione hanno sempre, non quello di esplorazione, quelli a tempo hanno sempre più di uh, 100 monete, soltanto quella, uh, come era? Quella della Galassia dolce ape però arancione. <ride> non mi ricordo il nome della galassia praticamente quella copia della dolce, de, de dolce A per il, la, la prima galassia è il mondo 5 se ve la ricordate capite Siamo vicino alla fine. E le ultime, ultime monete sono in un punto che io non ho mai esplorato in tutto il gioco. Soltanto qui, in questa missione. Se magari non muoio prendendo quest'ultima. Qui <ride> Me lo ricordo Praticamente eh, Lì cambia sempre la prospettiva Vabbè quel punto era il vulcano Il vulcano non ci sono mai andato Tranne in questo eh, In questa missione In quel punto in cui sta l'ultima Moneta viola Mi ricordo che eh, Cambia sempre la telecamera E' è, è difficilissimo prenderla Senza cadere giù Ok, finalmente abbiamo preso l'ultima moneta viola del, del livello e dell'episodio. Con un paio di salti in, uh, indietro prendiamo la moneta, cioè la stella, la superstella. Però non abbiamo finito le superstelle che ci servono per ora. Le ultime tre, perché ora ne abbiamo 117, come vedremo. Vediamo. Ecco 117. Le ultime tre le prenderemo nella prossima parte. Extra. però allora, non so che cosa devo fare. Cosa faccio? No? Probabilmente mi sono lasciato un po' di tempo per l'altro. Oppure mostro qualcosa. Ah sì. Ci mancano ancora tre monete, cioè tre stelle. E ci vediamo alla prossima parte extra. Ciao.